Sì. Salve a tutti, il mio primo intervento qui in Aula Giulio Cesare, sono un po' emozionato. Saluto i colleghi, saluto la, i cittadini intervenuti. Grazie. Io intervengo, non sono abituato a quest'Aula, vengo da una realtà molto piccola, eh, che è il Municipio XV, eh, dove appunto abbiamo, avvertiamo la necessità di una tutela soprattutto in determinate zone della città storica come ad esempio Ponte Milvio facendo semplicemente un, un intervento esemplificativo io oggi ho qua, non so effettivamente sono all'interno del consiglio capitolino da molto poco non so qual è stato il dibattito all'interno delle commissioni su questo regolamento però scusate io non vorrei essere sarcastico dicendo io ho sentito le stesse cose che sono state dette dall'opposizione in municipio delle assurdità una dietro l'altra scusate se mi permetto addirittura si è parlato della delibera 30 che la delibera 30 permette insomma, una situazione che esiste da dieci anni i souvenir, da quanto è da ieri che ci stanno i souvenir a San Lorenzo le pizze al taglio quelli che vendono i kebab ormai ci stanno da vent'anni anzi a San Lorenzo ci stanno quelli migliori se vogliamo veramente puntualizzare in realtà di fatto è per questo questa realtà di fatto che esiste da dieci anni da quindici anni che ci ha portato ad adottare questo regolamento un regolamento che almeno per quanto mi riguarda io ero presidente della commissione commercio nel quindicesimo municipio è stato applaudito da tutti quanti proprio perché si interveniva non solo eh, diciamo, nelle zone calde come Trastevere San Lorenzo ma su tutto il patrimonio Unesco, su tutta la città storica oggi si parla di librerie che hanno le somministrazioni gallerie d'arte camuffate che sono vere, sono realtà esistenti, sono realtà è vero Assolutamente, gallerie d'arte che basta che mettono due quadri e diventano praticamente il pretesto per fare somministrazioni, sono tutte realtà che è vero, che esistono ed è per questo che oggi in aula stiamo facendo questo, basato non sulle chiacchiere o sulle cose ma su uno studio, uno studio fatto al Dipartimento sulla saturazione sia di Trastevere di tutto il patrimonio UNESCO, su delle realtà che ci sono da anni e lo dice uno di 31 anni. Non lo dice uno di 50, uno che, la fa, che gira per di sera, che vede la realtà e che non stigmatizza tutto quanto, sia ben chiaro. Certo, assolutamente, i souvenir, le cose, non, non, è, non è più assolutamente accettabile per il decoro di Roma. Siamo assolutamente d'accordo ed è per questo che stiamo qui oggi a votare questo regolamento. Non è certo oggi o da due anni fa che succedono queste cose. Per chi è storico del rione, di qualsiasi rione, non solo di Monti o Trastevere, lo sa benissimo i mini market che come de de hanno detto bene eh, i cittadini intervenuti assolutamente vendono a qualsiasi ora, qualsiasi cosa a prezzi ribassati e non si capisce neanche come sia possibile questi prezzi concorrenziali. Sì è vero, è tutto vero, è per questo che stiamo qui oggi in aula a votare questo, a questo regolamento. Come si fa a dire, ma proprio da un punto di vista logico, come si fa a dire che ah, questo regolamento porterà questo a una realtà di fatto che già esiste? È un controsenso logico, io non... a parte questo e a parte sottolineare il lavoro che anche noi nel municipio 15 unitamente con la, con la, col presidente Goya abbiamo portato avanti e che siamo d'accordissimo da portare avanti perché questa è la tutela per il tutto il centro storico e tutto il patrimonio unesco, non solo dei soliti trasteveri che via dicendo io non, non, non riesco a capire ma non volevo neanche intervenire perché giuro sono un po' emozionato sono un po' in soggezione qua in Aula ma ho sentito delle cose che non veramente mi lasciano senza parole io non capisco neanche le, le, le, le, le cose pretestose si è messo in mezzo dentro la delibera 30 la delibera 30 ha permesso questo io non, non so neanche che, che qual è l'attinenza tant'è che la delibera 30 è la delibera 30 e questa è un'altra delibera sono due cose differenti, no? Ne convenite? Detto questo, mi taccio e lascio la prosecuzione agli altri consiglieri. Grazie.